visto che hai citato questo aspetto, um, noi sappiamo che, ne parlavo anche con uh, Federica, uh, che i pilastri di terapia strategica, in realtà di tutte le terapie, sono uh, la tecnica, la relazione e la comunicazione. I, gli psicologi, spesso uh, i più giovani, ma non solo, sono tanto affamati alla tecnica, no? E magari si staranno chiedendo qual è la tecnica con il paranoico. Però io prima ti chiedo la cosa, secondo me, più importante, perché è più difficile... Qual è lo stile comunicativo e quindi poi di conseguenza relazionale che dobbiamo utilizzare con questo uh, tipo di persone, con persone con questo tipo di problemi? Allora, tu mi fai una domanda interessantissima che è, è indispensabile per l'efficacia dell'intervento e della, della costruzione della relazione con il paranoico ed è stato oggetto un mio intervento al nostro convegno mondiale eh, anche a Firenze, non mi ricordo, tre anni fa allora, la relazione col paranoico deve essere una relazione pulita, schietta e in, in down position mm, mm, cioè mm, eh, mm. si toglie tutto ciò di ericksoniana memoria di <ride> tutto ciò che è evocativo, tutto ciò che è suggestivo, tutto ciò che è in un qualche modo ehm, dominante eh, nella relazione, perché noi abbiamo un paranoico che si difende, quindi colui che viene da noi eh, è intanto una classe di paranoici, perché i paranoici hanno due <ride> grandi poli, quindi quello che abbiamo ripreso dalla psichiatria che è il polo astenico, quindi coloro che sono in difesa e quindi devono difendersi da questo nemico malevolo altro fuori con più o meno intensità, poi ci sono i cosiddetti stenici, quelli che si difendono aggredendo o minacciando e quelli molto più difficili. Sono due, due che, che vengano in terapia. Allora, sono due relazioni terapeutiche completamente diverse. Mm. Eh, tutte e due che cosa hanno in comune? La diffidenza. E quindi devi, la, avere, devi avere questo atteggiamento la, pulito, trasparente, dicevi. Pulito, trasparente, no? Ricordo una ragazza che arriva, mi guarda con l'occhio. Lo sguardo tipico del paranoico, che beh, questo è una cosa che risponde a tutti, che guardava tendenzialmente in basso a sinistra, e mi ha detto che era stata inviata da me dalla DIA, eh, che è l'agenzia antimafia, no? Ah, ah, dalla DIA, no? ok, dalla DIA. Ah, ah. Eh, perché lei aveva dei problemi che, insomma, la stavano perseguitando, con le telecamere eccetera eccetera insomma quindi era un delirio strutturato a tutti gli effetti mm -hmm. io ho passato le prime due sedute dicendo che non ero io la persona giusta che poteva aiutarla mm -hmm. mm. è stata lei che mi diceva no me l'hanno detto quelli della dia quindi so che lei è brava e mi può aiutare se si fa sul delirio, se tu mi dici, che, delirio, se tu mi dici è che è la mafia, sentito. io sono uno psicoterapeuta, che posso fare io se ti spiego Nulla. Ah, ok, bravo, Allora, certo. questa adesso stiamo parlando proprio del delirio paranoico. Sì. Ma il delirio non è accessibile alla razionalità. Chiaro. Eh, come dire, eh, Freud l'ha definito è, eh, come dire, uno strappo dell'anima che viene ricucito col delirio. Mm -hmm. Il delirio è una difesa estrema, mm -hmm. non si può, eh, come dire, spiegare argomentando. Ecco, dici un po' di più... Come lavori con questo tipo di problematica? Accendaci un pochino di più. Qui, come delirio. tutti i deliri, come tutte le psicosi, la, nella paranoia, a differenza delle altre psicosi, non sono deliri bizzarri, sono deliri lucidi. I paranoici sono dei matematici razionali, eh, parlano del loro problema come una dimostrazione di un problema mm -hmm. matematico. Da A a B, se io lo moltiplico per C, ecco questo dimostrato. Punto. Chiaro. Semplicissimo. Chiaro quindi nel delirio eh, il centro di terapia strategica ma già eh, palo alto ci ha insegnato questa denominazione che è, è un modo di argomentare ed è cavalcare il delirio, no? mm -hmm. quindi assumere il ragionamento della persona la logica del ragionamento che è anche la logica che mantiene il problema ed utilizzarlo per eh, fare in modo che sia il paziente che lo modifica mm -hmm, mm -hmm. in questo caso per esempio ho semplicemente insistito due o tre volte dicendo che io non ero un commissario di polizia non avevo strumenti tecnologici non ho persone da farmi aiutare sono uno psicoterapeuta non sono in grado di far fronte al suo problema la terza volta lei è venuta e mi ha detto e se fosse paranoia? Mm -hmm, fantastico perché si formano, eh, certo, no? <ride> certo, certo, sono persone molto intelligenti, ho detto: beh, se fosse paranoia, potrei aiutarti. Ti chiedo una cosa collegata a questa, che è un altro problema um, tipico che hai accennato poco fa, no? Uh, hai detto prima: i, le persone con questo problema, specialmente sul versante, di chi attacca, no? chi si difende attaccando sono quelle che um, tipicamente non vengono in, in seduta infatti spesso arrivano i genitori le sorelle gli zii qualcuno dice ho oh, questo familiare eh, cosa posso fare ecco come come agisci in quei termini questa è la situazione più difficile per noi e si usano le tecniche della terapia in diretta eh, che è un modello di intervento che sto sviluppando sviluppato al centro di terapia strategica di Arezzo dobbiamo rendere eh, i familiari coterapeuti mm -hmm. e quindi lì si danno delle indicazioni che eh, i familiari devono mettere in atto come se fossero noi insomma, come se fossero dei terapeuti quindi delle indicazioni precise che devono essere utilizzate e' certo che lì l'abilità del terapeuta sta nel creare la compliance per la prescrizione un po' strana e illogica per il paziente. Però eh, voglio dire eh, la paranoia è veramente una classe di problema difficile anche per gli psichiatri perché il paranoico aggressivo non va mm. dallo psichiatra, non va dallo psicoterapeuta. È, è Paziente delle forze dell'ordine, certo. <ride> e certo. quindi è marginale questa cosa, no? È marginale e la possibilità di intervenire è, è debole perché è, non sappiamo bene esse, esse, quanto è strutturato il delirio, mm -hmm. quanto è un disturbo paranoico che si è strutturato in un tempo relativamente breve quanto invece sia una personalità paranoica che eh, dire, si è portata dietro la paura e la diffidenza nel corso della vita fino a sfociare all'impotenza che gestisce con l'aggressività mm. quindi le ritorniamo di nuovo da un lato ci siamo detti no, all'inizio um, una comunicazione peraltro mi fa venire in mente um, collega australiano già a che parla della No Bullshit Therapy lui non parla per i paranoici però il principio è quello, c'è una terapia senza cavolata, senza fronzoli trasparente dove vediamo. e l'aspetto comunicativo che hai detto è molto interessante via tutti gli aspetti di linguaggio evocativo di cercare di catturare la persona no, stare su lo stesso piano addirittura fino ad arrivare nel caso di Lely Sarei proprio sul piano del delirio, non cercare di confutarlo, ma addirittura portarlo al, al, a un suo paradosso. No, se io vengo da te per chiederti aiuto, ma ti dico che il problema è la mafia, io ti dico che non sono un commissario di polizia, quindi non ti posso aiutare, fino a che si sblocca la, la situazione. Sì. Per riprendere l'esempio che abbiamo fatto prima, lei mi ha detto se fosse paranoia mi potrebbe aiutare, gli ho detto sì, ma non lo sappiamo nemmeno se è paranoia. Mm -hmm. <ride> quindi proviamo a fare una ricerca empirica, no? Certo, fantastico. E quindi se eh, le telecamere o le microspie stanno nel boil dell'acqua calda, dove ritieni che siano, organizziamo una modalità per cui tu mostri di non aver paura, invece di evitare quella stanza eh, dove sai che ti riprendono, eh, come dire, eh, abbiamo stabilito, un mi ricordo quanto, ogni due o tre ore, e vai in quella stanza e saluta con la mano dove pensi che sia il boyl o la microspia, se come microspia certo. e non ti vedono, dici buongiorno sono qua, scusate vi disturbo eh, e questo vuol dire cavalcare il delirio, no? eh, e... che cosa abbiamo tolto in quella fase esatto. lì? Abbiamo tolto la resistenza del tutto quello che pensi è falso, mm -hmm. Abbiamo tolto la paura dell'evitamento di quella zona della casa, uh, abbiamo cambiato repertorio comportamentale e di conseguenza ideativo perché la persona ha cominciato ad affrontare l'oggetto uh, terrificante, insomma mm. il pericolo. E a quel punto, cavalcato il delirio e iniziato a smontare, cosa si fa? Allora lì che cosa si fa? Viene da solo, perché eh, la persona comincia a parlare di contenuti assolutamente diversi. Ok, e quindi si continua con? Allora, eh, che cosa si fa? Interrotto il delirio, si comincia la terapia. <ride> chiaro, chiaro.